rinnovabili, lo dichiariamo a spada tratta, quindi salvaguardiamo l'ambiente, abbiamo anche qui facciamo coltivazione biologica, i cavalli sobiologici per stare in perfetta sintonia con quelle che sono le possibilità, noi abbiamo il sole 12 mesi l'anno, se non 12-11 no, in ogni caso non sfruttare questa energia alternativa sarebbe scusa. ultimamente le bollette come, come erano, erano diventate? Belle, belle salate, belle salate sui 700 euro ogni due mesi addirittura ah, mm. quindi cosa, cosa avete realizzato in questa abitazione per aumentare l'efficienza energetica? fotovoltaico, la batteria d'accumulo che si chiama Tesla sì. che sembra quei nomi dei robot che fanno robot di di Alberto Sandri, come si chiamava quel robot che faceva tutto? Bene. Non te ne ricordo. Bene. Geronimo si chiama. Geronimo. Qua quasi sono presentati parecchi amici e meno amici. Buscinativo non del vero e non c'è nulla di preparato che la stima personale e professionale per i vostri ingegneri ci ha portato a valutare questo tipo di impianto. Quindi questo è un software abbastanza efficiente e ci permette di, di capire costantemente nelle 24 ore quanta energia viene sfruttata per eh, accumulare la batteria, per ricaricare la batteria, quanto va in rete e quanto poi alla fine è sufficiente per andare avanti tutto questo poco di roba insomma. Questa è anche una cosa importante perché non solo perché c'è la possibilità di monitorare come funziona, ma soprattutto l'efficienza, se c'è un guasto, se c'è qualche problema, Positiva, questo fuori mondo. Sia per le persone che qua vengono a rappresentarla e sia per la tempistica di, che avete avuto. L'azienda è corretta, puntuale, una sì, cosa è. che caratterizza anche l'azienda sono stati estremamente puliti, in genere quando si vanno a fare lavori, sì, c'è cioè quello sì. il dopo azienda, sì. il dopo lavoro, questo, questo è, stato è drammatico per sì. chi ci resta, anzi ah, sì. in genere eh, c'è l'ira di sì. Dio quando va via una ditta, quindi anche questo è sintomo di grande professionalità, organizzazione. Vi ringrazio.